Buonasera, benvenuti e iniziamo questa diretta con la premessa del perché ho deciso di fare una diretta a numero chiuso. Dopo anni di divulgazione gratuita dove ho dato tantissimo impegno e tantissimo tempo, ho deciso di dedicare del tempo a chi mi ha dato fiducia nel tempo, quindi alle persone che mi stanno seguendo, alle persone che eh, si mettono in gioco, alle persone che eh, seguono un certo filone, una certa linea. Quindi questa sera ho iniziato con questa prima diretta che... Eh, sarà la prima di tante che seguiranno dove eh, mi metterò a disposizione appunto eh, nel rispondere alle domande che mi arriveranno tramite la chat e non solo eh, ma anche in diretta per le persone che però hanno deciso di eh, seguire una, un, un certo filologico una certa linea guida eccetera eccetera quindi tra qualche istante inizieremo un po alla volta eh, diamo la possibilità alle persone di connettersi perché ho visto dall'elenco di prenotazioni che c'era un bel numero di persone e tra qualche istante inizieremo con questa chiacchierata dove risponderò alle domande che già ho segnato nell'arco delle settimane e quelle che arriveranno questa sera in diretta qualche istante e sarò con voi Eccoci qui, benvenuti di nuovo, vedo che ci sono già delle persone collegate e io inizio subito con il comprendere un po' alla volta quello che mi è arrivato nelle scorse settimane e a dare le risposte su quello che praticamente ho messo qui su, su, su carta scrivendomi le domande che erano pervenute. Intanto vi, eh, vi chiedo anche di farne altre, avremo il tempo necessario per poter eh, ricevere le vostre domande, anche quelle che vi verranno durante questa chiacchierata, e rispondere a, alle stesse domande. Allora, io inizierei con la prima, perché uno dei punti su cui tante persone a volte eh, pongono la loro attenzione è ciò che arriva dal web, no? i video che ci sono nel web, tantissime persone che parlano degli argomenti più disparati, e ultimamente sono diventate davvero tante, perché... Eh, il periodo che ci ha eh, portati a quello che stiamo facendo il 2020 con ciò che è accaduto, che conoscete bene, ha messo in condizione eh, l'universo da un lato di aiutarci per un lavoro introspettivo, quindi guardarci dentro, iniziare a comprendere chi siamo veramente, staccarci un attimino dalla materialità perché eh, molti di noi sono stati chiusi per un attimino in casa e quindi hanno fatto un lavoro introspettivo. Tantissimi altri hanno iniziato a divulgare, parlare, avendo tanto tempo, e questo ha dato la possibilità sia a chi aveva competenze, sia a chi non le aveva, di andare sul web e iniziare a raccontare. La domanda che arriva è appunto questa, guardando video si acquisisce consapevolezza eh, su quella che è praticamente la nostra esistenza, su quello che eh, siamo davvero, eccetera, eccetera. Beh, allora, qui bisogna stare molto attenti, perché sicuramente i video, il, il web, può esserci di grande aiuto per un lavoro introspettivo, per raggiungere quella che è la consapevolezza, per eh, migliorarci giorno per giorno, siamo attenti alle fonti perché, eh, come dicevo, ci sono tantissime persone che oggi eh, sono lì a chiacchierare, a parlare, a raccontare. E quindi l'importante è analizzare da ricercatori quello che abbiamo di fronte, cioè mettere sul tavolo eh, le varie opportunità, le varie tesi, le varie teorie e quindi poi tirare le nostre conclusioni. Non dobbiamo pendere dalle labbra di nessuno, valutiamo la competenza del professionista che chiacchiera, che parla, vediamo chi è, cosa ha fatto, cosa fa, e quindi poi valutiamo in base alla nostra, eh, al nostro punto di vista, alla nostra interpretazione, creando una nostra teoria. Non dovete dipendere dalla teoria di nessuno, dovete di diventare consapevoli con un lavoro su voi stessi. Tutto può essere d'aiuto, per migliorare, ma nulla deve essere ciò che mi porta poi a diventare qualcuno che non sono. Quindi valutate, mettete sul tavolo quello che ascoltate e poi da questo tirate le conseguenze, tirate le conclusioni, fate delle vostre valutazioni. Poi c'è un'altra domanda. Andiamo da una all'altra che magari non sono in linea come eh, diciamo come tema, però io risponderò a tutte le domande che sono arrivate, perché chiaramente nella chat molte persone eh, hanno iniziato a fare delle domande Volevo, la mia intenzione era di rispondere personalmente in chat però poi quando sono diventate tante mi sono reso conto che sarebbero andate via delle giornate quindi ho preferito fare tutto in maniera più rapida rispondendo a tutti in contemporanea sulle singole domande in questa diretta un'altra delle domande è come buttare via le sensazioni negative e far entrare quelle positive noi siamo costantemente immersi in un mare di eh, condizionamenti ogni giorno gli stimoli che riceviamo dal mondo circostante sono tantissimi sempre di più in occidente dove noi viviamo siamo immersi in una distrazione continua e questa distrazione permette di farci staccare dalla parte più profonda di noi quella istintiva quella che contiene quel potenziale straordinario portandoci in una situazione in cui tutto ciò che arriva perfettamente colpisce i punti che vogliono colpire quindi, cosa intendo in questo, in questo discorso? Eh, I mezzi di comunicazione di massa sono nati per questo e il potere vuole gestirli semplicemente perché sa eh, la forza che questi mezzi hanno. Noi pensiamo di decidere quello che facciamo, di decidere quelle che sono le nostre azioni, di decidere cosa comprare, di decidere cosa leggere, di decidere cosa guardare, ma fondamentalmente non decidiamo nulla, perché siamo costantemente condizionati. Quando andiamo al supermercato, ci sono psicologi molto, molto bravi che decidono cosa dobbiamo comprare, mettendo i prodotti in prima fila di un certo tipo e portandoci mano a mano come un, come un imbuto verso i prodotti che magari non ci servono. Eh, quindi quelli che ci servono sono in fondo, quelli che non ci servono solo all'inizio, ci costringono a passare davanti a quelli che non ci servono, stimolando la nostra attenzione e portandoci a mettere mani nello scaffale perché magari ce li hanno già fatti vedere migliaia di volte con dei piccoli frame a volte ma in televisione nella cartellonistica eccetera eccetera questo per dire che per eliminare le eh, sensazioni negative e far entrare quelle positive dobbiamo iniziare a fare un lavoro di introspezione profondo ed importante perché solo se inizio a fare un lavoro di questo tipo attraverso la meditazione attraverso l'ipnosi e le discipline più disparate riuscire a diventare consapevole, a comprendere ciò che arriva dall'esterno e fare in modo che le sensazioni negative a priori non entrino. Se io sono consapevole razionalmente che il telegiornale mi manipola e mi dà informazioni negative che possono farmi male, ok, sono razionalmente consapevole, però non distingo che il mio inconscio non è consapevole come me. Mentre la mente nazionale diciamo, riceve informazioni selezionandole, scartandole, decidendo quali sono buone e quali no, l'inconscio non discerne bugia, verità. E quindi fa passare tutto. Se quindi divento consapevole per davvero con questo tipo di lavoro, non ascolterò più il telegiornale, perché il telegiornale è una informazione unidirezionale che va dritta all'inconscio e mette in archivio informazioni che per me sono deleterie, perché anche quando non ne sentirò il bisogno, l'inconscio mi lancerà stimoli di paura, stimoli di rabbia, stimoli condizionati da quei messaggi che sono arrivati che anche se razionalmente ho scartato, inconsciamente sono rimasti ancorati. E poi posso lasciare spazio alle emozioni positive che potranno arrivare se tornerò alla connessione con me stesso di cui ogni essere umano è dotato e di cui ha bisogno per tornare ad essere a splendere e ad essere quell'essere creatore che è nato perché noi siamo nati esseri potenti. Ci perdiamo nel tempo, negli anni, perché generazione dopo generazione nasciamo già distratti e perdiamo la connessione perché ogni giorno, in mezzo a quello che è il campo in cui siamo immersi, eh, riceviamo solo e soltanto informazioni distraenti che non ci fanno ritrovare quella parte di noi profonda, forte, potente, che ci può essere di grande aiuto per il miglioramento. Ancora un'altra domanda: ci sono c'è di tutto anche nel sottosuolo parlavamo di eh, ufologia in questo caso questa domanda era inerente a, al discorso ufologia Allora, discorso sottosuolo le teorie sono tantissime sono tante le razze partendo dal presupposto che credo non credo voglio non voglio eccetera eccetera non si può pensare di essere soli perché perché la terra è un piccolo pianeta che fa parte di questo sistema solare che è il più giovane di una galassia e questa galassia fa parte di 2400 miliardi di galassie che sono solo quelle conosciute dall'essere umano attraverso le attrezzature di cui dispone quindi non è teoria, è oggettività la scienza ufficiale parla di oggettività e di misurabilità quindi i 2400 miliardi di galassie sono misurabili, oggettive qualcuno dice invece che siano infinite siamo talmente piccoli che non possiamo davvero sapere Detto questo, però, seppure fossero solo queste 2400 miliardi, le galassie, si può pensare di essere gli unici esseri viventi su questo unico pianeta? Assolutamente no. Già nella Bibbia, che non è il libro sacro che ci hanno fatto credere, ma un libro di guerra, un libro che racconta una storia, all'interno ci sono una marea di concetti e c'è il dato che parla di circa 400.000 razze. Perché? Perché in quei tempi gli esseri umani erano perfettamente connessi avevano consapevolezza del loro potenziale ed erano perfettamente in contatto con tutto ciò che li circondava comprese altre razze poi un po' alla volta ci siamo come dicevamo prima distratti ci sono nel sottosuolo allora ci sono sicuramente nel sottosuolo ci sono varie teorie c'è qualcuno che dice che esiste una razza che è quella originaria della Terra prima che arrivasse l'essere umano con l'ibridazione aliena e che sono i rettiloidi quindi non i rettiliani ma i rettiloidi che sono esseri viventi che hanno sembianze Uh, rettiloide e che uh, sono stati scacciati dall'uomo e che si sono diciamo costruiti una realtà sottoterra con tecnologie altamente avanzate un dato però è certo che già Hitler nel 43 aveva uh, circondato sequestrato blindato le zone dell'Antartide dove si dice che ci sia l'ingresso della terra cava cosa c'è nella terra cava un'altra razza Boh, non si sa Qualcuno dice di sì, qualcuno dice invece che all'interno della Terra cava, quindi in quel punto, ci sia un portale perché dalla Terra cava si acceda ad un portale che porta in altre dimensioni. La certezza è che in quella zona da sempre è impossibile accedere dall'alto, via mare, via terra, non ci si può arrivare perché le forze armate, il potere, quella zona la tiene, tra virgolette, sotto sequestro. Se sono così digidi e così duri nel far arrivare persone in quella zona lo fanno con la forza, con la violenza, se dovesse capitare, vuol dire che qualcosa da nascondere, da proteggere c'è. Quindi le teorie sono tante, sicuramente anche la Terra nasconde dei segreti di cui eh, la massa non è a conoscenza. Ci sono delle teorie, per cui ripeto, non è che siamo all'oscuro, ma sono teorie, la verità non la può avere nessuno. Quando sento qualche ricercatore che dice io ho la verità, lì diventa una belva, perché la verità non ce l'ha nessuno. Quindi anche questa è una realtà particolare. Poi un'altra domanda che dice, esistono razze aliene che ci vogliono aiutare oppure ci dobbiamo solo evolvere essendo noi il tutto? Allora, che ci siano razze aliene che ci vogliono aiutare è in dubbio, come ci sono razze aliene che magari sfruttano altro di noi. Quindi eh, c'è la razza che magari sperimenta su di noi, in accordo anche con il nostro governo con i nostri governi c'è la razza che invece ci sfrutta senza chiedere il permesso a nessuno c'è la razza invece che viene ad aiutarci per aiutarci ad evolverci non so chi conosce il caso dei V56 il caso amicizia eh, dai racconti fatti appunto da Gaspare De Lama che ho intervistato più volte persona straordinaria quest'anno compie 102 anni ed ha una cultura e una conoscenza infinite e lui e la moglie Mirella sono gli ultimi superstiti in quel caso dove un gruppo di persone ha vissuto a stretto contatto con questa razza, loro dicevano di essere la nostra evoluzione, quindi di tornare indietro dal futuro, quindi uscendo dal tempo lineare, dallo spazio del tempo circolare, tornare indietro per aiutarci a fare quel salto che loro hanno già fatto, perché qualche milione di anni fa in una glaciazione, quindi una estinzione di massa, essendo l'essere umano già dotato di attrezzature che si spostavano in assenza di gravità, spostandosi prima su Marte e poi iniziando a girovagare con queste navi aiutati da altre razze aliene hanno avuto la possibilità di evolversi e sono umani evoluti, che hanno però oggi la possibilità di tornare indietro e che quindi quando arrivano quando vengono e in quella fase in quel periodo, in quell'evento erano qui per aiutarci a fare quel salto a crescere, ad evolverci per fare il salto quantico e passare quel gradino successivo da tanto tempo si parla di Salto quantico di cambio di dimensione, la Terra si sta preparando e anche tutti gli eventi ce ne stanno dando prova, noi stessi stiamo cambiando nel nostro DNA, in questa fase il, a livello energetico sta succedendo veramente qualcosa di straordinario, quindi non siamo così lontani da questo salto, l'obiettivo però è quello di evolversi, aprirsi e iniziare a ragionare in maniera completamente diversa. Ancora. È possibile eliminare i condizionamenti vissuti da bambini e cambiare la vita in meglio con l'ipnosi? Sicuramente sì. L'ipnosi, come dico sempre, non è il fine. Faccio una sessione di ipnosi e mi risolve il problema. No, l'ipnosi è il mezzo per comunicare con l'inconscio. Cosa è l'inconscio? È la sede di tutto ciò che noi viviamo in positivo e in negativo. Tutte le esperienze vissute vengono ancorate lì. Mentre la mente razionale, discerne e archivia solo il necessario, a livello inconscio archiviamo tutto sui cinque sensi, quindi come se fosse realtà possiamo andarlo a recuperare. Chiaramente questo è il motivo per il quale in ipnosi regressiva si può andare indietro nel tempo, in quello che è il nostro tempo circolare, invece lì siamo lì, presente, passato e futuro, sono tutti lì ancorati e possiamo andare a recuperare una scena vissuta, un'emozione positiva, un trauma vissuto da bambino una emozione negativa, un condizionamento, un ancoraggio e abbiamo sempre lì, nello stesso posto, sempre a livello inconscio, la risorsa per andare a modificare queste cose, cambiarle, ristrutturarle, migliorarle e far quindi sparire il condizionamento che oggi, nella mia vita attuale, mi sta dando, eh, diciamo, qualche fastidio, mi sta creando qualche problema. Quindi la risposta è sì, semplicemente perché l'ipnosi è uno forse il più potente, io dico il più potente è quello che utilizzo, ma non voglio essere presuntuoso, un mezzo potentissimo per comunicare con l'inconscio dove tutto è possibile e tante cose si possono fare, compreso cambiare quelle che sono le nostre emozioni, modificarle e risolvere una serie di problematiche che ovviamente potremmo avere diciamo, in atto, vivere costantemente. Un'altra domanda è come uscire da una relazione sbagliata. Come uscire da una relazione sbagliata? Eh, bisogna andare alle cause, cioè una dipendenza affettiva potrebbe essere la causa di una relazione sbagliata. Perché? Perché magari nella fase dell'attaccamento, nella fase in cui eh, il mio caregiver, cioè la mamma, o chi mi ha accudito, perché la mamma, ok, io non l'ho avuta la mamma, per esempio qualcuno mi può dire, sono stato con la tata, sono stato con eh, la mamma adottiva, indipendentemente il caregiver è la figura di riferimento mi accudisce la ruta di accudimento che nella maggior parte dei casi è la mamma no? i genitori ma la mamma in particolare la mamma mi dà il latte la mamma mi fa crescere la mamma mi dà sostegno all'inizio quando questa figura manca in quella fase può esserci una problematica che crea un ancoraggio negativo in quella fase si creano quegli ancoraggi che portano da grandi a vivere una dipendenza affettiva quindi questo cosa comporta comporta che avrò bisogno di qualcuno a cui attaccarmi per compensare quel vuoto e nella maggior parte dei casi il dipendente affettivo attira il narcisista. Sono due figure che si incastrano e lì nasce la relazione che è sbagliata, tra virgolette. Cioè il narcisista sfrutta la, la, la debolezza di chi ha la dipendenza affettiva, il dipendente affettivo si attacca al narcisista perché ha questa doppia personalità che prima ti dà tanto e poi chiaramente te lo fa pesare, porta tutto, tutta l'attenzione verso di sé. Come si può uscire? Si può uscire andando a scavare in profondità, andando a capire qual è la motivazione che mi porta ad avere certi atteggiamenti e a creare una certa realtà. Perché se attiro il narcisista, probabilmente è perché io ho un vuoto e quindi manifesto certe emozioni che attirano lo stesso tipo di persone. Se vado a ricercare la causa scavando, la trovo e la risolvo, probabilmente sparirà anche, come per magia, questo atteggiamento e anche dalla mia vita coloro che mi fanno stare male, quindi uscirò dalla relazione che qualcuno definisce una relazione sbagliata. E ancora, come si entra in contatto con una entità? Qui il discorso è molto ampio, perché? Perché come Bruce Lipton con l'epigenetica ci spiega, fino a 7-9 anni le persone, i bambini, hanno i canali aperti, cioè hanno la capacità di essere connessi con i mondi sottili. Cosa significa? I nostri avi, le persone trapassate, eh, entità energetiche, non si manifestano ai nostri sensi tradizionali perché noi possiamo vedere e percepire da A a B. Però esiste un mondo che non è così facilmente misurabile e che è possibile eh, vivere e è possibile accedervi solo entrando in uno stato di coscienza alterato, scendendo dalla dimensione terza dimensione corpo fisico entrando in dimensione diversa. Scusatemi. Come posso entrarci? Posso entrarci se sono un bambino e quindi dai sei, fino ai 7-9 anni i canali sono aperti, il bambino va al funerale del nonno e dice mamma, dice il nonno, e la mamma può rispondergli ma che stai dicendo? Smettila? non dire baggianate, il nonno è morto e quindi inizia a mettere il tappo a quella sua capacità, potenzialità, non riconoscendola. Oppure, se è un po' più evoluta, stimolare e chiedergli dove, cosa sta facendo, come lo vedi, cosa ti dice. Perché? Perché è reale questo tipo di comunicazione. I canali sono aperti e sono in contatto non solo con la realtà tridimensionale, ma anche con quella fatta di energie sottili. Poi c'è qualcuno che ha queste doti naturali e quindi da grande, quindi chi ha capacità medianiche, capacità sensoriali, da grande riesce in qualche modo ad entrare in connessione con questi mondi in maniera naturale ed autonoma. Oppure utilizzando un mezzo che è quello dell'ipnosi. Vi chiedo umilmente scusa, questo fine settimana mi sono un po' raffreddato. E allora, dicevo quindi entrando in contatto attraverso un mezzo che è quello di eh, utilizzare l'ipnosi, utilizzare altri mezzi per andare in profondità uscire dal mondo fisico all'improvviso si è scatenato posso quindi entrare in contatto con entità posso entrare in contatto con i mondi sottili posso iniziare a sviluppare quei miei sensi per arrivare a delle realtà che non sono quotidianamente vissute quindi queste erano le domande che ho trovato nella chat mi auguro che chi le ha fatte anche se non è qui in diretta questa sera possa eventualmente leggerle possa eventualmente avere una risposta alla diretta può accedere solo chi si è registrato o chi si registrerà perché abbiamo bisogno anche pubblicandola di nuovo di sapere dall'altra parte chi c'è voglio che il tempo, le domande, le risposte eh, l'energia, la passione vengano utilizzati a vantaggio di persone che eh, siano in linea con questo pensiero e ora se avete delle altre domande fatele, perché a questo punto sono ancora qui qualche minuto, abbiamo diciamo dieci minuti, vorrei che fosse una mezz'oretta questa diretta, eh, per darvi risposte. Intanto che arrivano altre domande, questo è il mio ultimo libro che è uscito da due anni in lingua italiana e nell'ultimo uh, periodo, nell'ultimo anno, anche in lingua inglese e spagnola. Storie di abduction, la mia storia tra i prosi avviene. lavoro con il mondo delle abduction da qualche anno, un bel po'. E, eh, ci sono alcuni dei casi che ho trattato raccontati nei minimi dettagli in maniera romanzata per dare a tutti la possibilità di eh, apprendere prendere comprendere e non essere guidato da pregiudizio dove però metto prove concrete oggettive immagini eh, dettagli quindi è possibile trovarlo in tutte le librerie oppure in versione ebook sui vari canali amazon eh, giardino dei libri mondo libri macolibrarsi eccetera eccetera inoltre Ripeto, intanto che arrivano domande, perché se arrivano domande, la priorità è per le domande. Abbiamo iniziato con il percorso di ipnosi anche per il 2023. Abbiamo fatto il primo corso questo fine settimana, che ripeteremo il 12, 13 e 14 di aprile, venerdì, sabato e domenica. Non so se sbaglio, ma mi auguro di no. Sono queste le date. E di lì poi si parte con tutto il percorso 2023. Primo corso, lavoriamo su quelle che sono le induzioni ipnotiche, i processi neurofisiologici, induzioni verbali e shock, approfondimenti e poi si passa all'ipnosi regressiva, ai protocolli, la fascinazione, il mesmerismo, eccetera. Se ci fossero eh, interessi tra di voi nel comprendere, io lancio una promozione per quanto riguarda le persone che sono collegate e solo per chi segue la diretta, un codice sconto, un codice sconto che sul valore complessivo del master è di ben 1000 euro, un bonus di 1000 euro, basta semplicemente contattarci al numero che metto sempre qui in sovrimpressione, 06-9294-7716, e nel momento in cui ci contattate, lo faccio scorrere in sovrimpressione, scrivete un messaggio con questo codice sconto, sarete ricontattati per eventualmente avere informazioni. Se eh, il percorso di Ipprosi possa essere per voi interessante, un vantaggio per chi chiaramente sta seguendo. Il canale sta seguendo me negli ultimi anni e quindi eh, mi ha dato fiducia. C'è un'altra domanda: Ceneriana che dice è possibile che nel momento dell'ipnosi il nostro inconscio sia ingannato o in qualche modo influenzato da qualche entità a farci vedere cose che solo lui vuole farci vedere? E allora diciamo che è possibile, ma si può comprendere. Nel momento in cui sono in ipnosi, riesco a comprendere se. Quello che vivo è una rivivificazione, un'immaginazione, una metafora e quindi si può anche fare in modo che l'entità, se ci fosse un'entità che comunque interferisce, un'entità che eh, mi crea delle cose, possa andare via. Esiste una legge che si chiama legge del libero arbitrio dove senza il nostro consenso nulla e nessuno può interferire con noi. Quindi nel momento in cui eh, dovesse esserci una entità, un essere, eh, divento consapevole di questa cosa basta dire no non voglio che ci sia contatto e quindi nulla e nessuno potrà mai eventualmente imporci qualcosa quindi è possibile ma è risolvibile Cinzia fa un'altra domanda dice buonasera sto seguendo in tutto c'è il rovescio della medaglia l'ipnosi può essere usata negativamente può andare in cattiva mani Cinzia purtroppo sì lo stiamo vivendo in questi ultimi anni stiamo vivendo un'ipnosi di massa e se l'ipnosi viene usata in maniera sbagliata, da chi vuole indurci a fare certe cose, lo stiamo vedendo. Abbiamo vissuto un grande periodo di ipnosi di massa, sul mio canale YouTube potrete trovare un video che si chiama appunto Ipnosi di massa, il grande inganno, eh, dove do dati certi su quelli che sono i processi neurofisiologici e quello che sta accadendo, come è stato possibile che eh, si realizzassero. Quindi sì, la risposta è sì. L'obiettivo è sempre avere una deontologia, un'etica, di un certo tipo e usare quei mezzi che possono migliorare l'essere umano, dargli dei vantaggi a vantaggio del benessere, dell'evoluzione, della consapevolezza. Ovviamente eh, stiamo attenti perché imparare ad utilizzare queste tecniche, lo dicevo appunto nel corso che è finito ieri a Milano, non è soltanto la possibilità di aiutare gli altri, cioè ho oh, le tecniche posso aiutare le persone a me vicine, oppure se sono un professionista, del mondo olistico del mondo medico aiutare chiunque perché diventa il mio lavoro ma diventa anche la possibilità di aiutare se stessi perché quando conosco queste tecniche riesco anche a decodificare ciò che arriva quando mi lanciano un messaggio vedo qualcosa in televisione non la guardo mai l'ho buttata via ma anche un messaggio su un social eccetera io riesco già a capire dove vogliono andare a parare per me nulla è nascosto perché conoscendo le tecniche di comunicazione ipnotica in maniera ben precisa quel messaggio so già dove vorrei andare a parare. Negli ultimi anni, ogni volta che arrivavo un messaggio e dicevo ai gruppi di miei amici sta per accadere questo, non lo dicevo perché ero un veggente e si realizzava sempre tutto, ma semplicemente perché leggevo nei messaggi appunto già il punto d'arrivo, perché partono da lontano con una manipolazione di un certo tipo che ci induce, ci guida, ci ipnotizza e ci porta verso quel risultato. Quindi imparare a difendersi anche a conoscere le tecniche per difendersi da questi attacchi. Io vi chiedo davvero scusa, eh, si era calmato, ma è da stamattina che sto vivendo questo, questo raffreddore, però tranquilli perché stasera passa, mi, mi dura al massimo un giorno, le mie difese immunitarie la sanno lunga, eh, quindi niente, sta arrivando questa cosa. Allora, io non vedo altre domande, siamo a 27, abbiamo gli ultimi tre minuti per i saluti. Vi incito, se avete altre domande, a continuare a scriverle in uh, chat. Eh, in, modo in modo tale che io possa leggerle in settimana e preparare un'altra diretta per il prossimo mese eh, dove una volta al mese dedicherò mezz'ora de del mio tempo a rispondere alle vostre domande cercando di esservi d'aiuto se ce ne sono io sono qua pronto a darvi tutte le informazioni Liliana ancora continua e dice lei conosce molto bene la mia storia tra Vincenzo il problema è che nel momento in cui io entro in Pelosi con l'aiuto suo vedo cose strane che non credo siano reali allora, lì c'è da decodificare un altro tipo di cose. Quello che tu vivi sono riedificazioni, l'abbiamo visto più volte, perché eh, sono implicati i, tutti i cinque sensi. In ipnosi regressiva uno dei limiti da superare è appunto la voler, il voler decodificare a tutti i costi ciò che arriva. Eh, e dire è vero e è falso, devo accogliere ciò che mi arriva e portarlo fuori portarlo fuori, raccontarlo, viverlo, lasciare andare. Più mi abbandono, più ciò che arriva diventa vivido e reale, dandomi la certezza che quello che sto vivendo non è fantasia. Quindi può arrivare qualcosa, ma non è il tuo caso. Lì arrivano eh, informazioni, siamo andati in vite passate, lo sai, abbiamo fatto delle cose straordinarie, e quindi quelle informazioni eh, ti danno la consapevolezza di un tuo potenziale, di chi sei, in un certo modo ti fanno davvero capire. Quindi accogli, vivi e lascia correre. Sonia dicevo, vengo assalita spesso di notte da entità che spesso non vedo, ma che percepisco perché avverto la presenza senza il fiato. Mi paralizza, cerco di urlare, ma la voce non viene fuori. Ci vuole una forza immensa per uscire da questa dimensione. Si tratta di adduzione, adduzione o demoni? Allora, Sonia, bisognerebbe capire ciò che accade in realtà. Poi, se vorrai, ne possiamo parlare. Eh, I dati che tu mi stai dando sono sintomo chiaro di due cose normalmente o di apnee notturne o di un abduction. Anche lì bisogna fare un'indagine di un certo tipo. Mentre ti senti paralizzata, cos'è che ti arriva, che emozioni vivi, eh, cosa vedi o non vedi, eh, cosa accade dopo, perché molto spesso non accade nulla, perché eh, cioè, si blocca tutto all'improvviso, ma perché semplicemente viene cancellato quello che, quello che arriva dopo, perché quella è la parte iniziale. Quindi un'analisi si può fare, però questi sintomi, questi segni, sono classici di queste due tipologie di cose. Non parliamo di demoni, perché il, il demone è qualcosa già di diverso. Durante la notte, normalmente, se mi sento bloccato, è una di quelle due cose che abbiamo detto prima. L'emozione che vivi è di terrore. Ci sta, e quindi ci sta anche che possa essere un abduction. Perché se è una paralisi notturna, io mi sento semplicemente bloccato, non riesco a muovermi e poi passa se è una un'apnea notturna, quindi quelle paralisi che portano a quel tipo di problematica. Se invece mi arrivano emozioni negative è perché il mio inconscio le sta percependo, sta succedendo qualcosa di cui ho timore. La mattina poi ricordi niente, la mattina eh, hai qualche segno sul corpo, perché se ci fossero delle eh, oggettive abduction di tipo fisico il mio corpo parla, cioè mi troverete dei segni, mi delle cose strane e la certezza dalla domanda che mi fai dopo è appunto questa. Se tu in quel momento dici no, basta, andate via e ci fosse qualsiasi entità deve andare via obbligatoriamente, perché lì arriva la tua consapevolezza di quello che sta accadendo e puoi bloccarlo e respingerlo e ti garantisco che vanno via. Poi se vorrai si può indagare per andare a vedere cosa è successo, andare a capire e magari trarne anche un beneficio, perché in ogni abduction c'è il rovescio della medaglia, sempre. E... Si può indagare, capire. Quindi in passato c'erano dei lividi, mi dice, mi dice Sonia. Perfetto, vedi, stanno arrivando quei dati che ti fanno capire. Eh, devi dire immediatamente il no. Quindi è terribile quando arriva e poi eh, mandar via immediatamente. Poi si può fare anche un lavoro alla fonte per far sì che non arrivino più. Però poi, ti ripeto, se voi andiamo nel dettaglio, perché qui c'è da indagare in maniera profonda. Cinzia dice... La petrosfera può essere un calibratore di frequenza? Ma sicuramente sì, sicuramente sì. Però Cinzia, siamo veramente in un mondo dove siamo talmente piccoli e talmente inconsapevoli che possiamo solo fare delle teorie, cioè avanzare delle teorie. Una teoria può essere accreditata più di un'altra quando inizia a diventare eh, frequente in più casi eh, distinti tra loro, distanti, anche nel mondo. Quindi anche nel caso delle abduction ci sono dei segnali che ci dicono che realmente è un abduction perché si ripetono costantemente in persone che non si conoscono tra di loro, sono distanti, eh, distanti anche nel tempo, non soltanto nella distanza fisica dall'altra parte del mondo e quindi anche le tesi, le ipotesi eh, devono essere poi un po' alla volta eh, diciamo, sperimentate, accreditate, comprese per poter capire bene cosa sta accadendo. E ancora, vediamo se c'è qualche altro messaggio Sempre si dice in alcuni stati esteri hanno messo 200 petrosferi per le onde elettromagnetiche ma guarda la modalità per raccogliere le onde elettromagnetiche c'è cioè, ci sono tanti mezzi per riequilibrare eh, ci sono le modalità il problema è che molto spesso le cose che funzionano davvero le persone non le conosceranno mai perché chi ha potere quando una cosa è positiva per l'essere umano e magari può nuocere ai business fa in modo che non arrivino e quindi è questo di cui dobbiamo convincerci cioè dobbiamo veramente ricercare in maniera profonda da ricercatori analizzare le varie fonti andare lontano da quelle che sono le fonti ufficiali che ci comunicheranno sempre soltanto stronzate, scusate il termine per manipolarci iniziamo a lavorare eh, in maniera diversa, in maniera più profonda se il dice, mi sono ritrovata persino mezza nuda, questo è uno dei dettagli sempre dell'abduction, magari vado a letto col pigiama, mi ritrovo col pigiama al contrario, mi ritrovo con un pezzo in meno, mi manca un calzino. Questo è un altro dei segnali. Vanno messi insieme, va analizzato poi. Però si può servirmi a questo, cioè a scavare, andare indietro nel tempo, andare a capire in quell'evento cosa è successo davvero e recuperare anche la parte che manca perché magari è stata cancellata. Quindi si può lavorare anche su quello. Dall'ultimo incontro che ho fatto con lei è stato molto intenso e molto strano, ho vomitato e non è mai successo, si infatti hai liberato moltissimo in quell'evento. Te lo sa, ma il problema non si è risolto, credo che dovremmo fare un'altra sessione. A volte servono dei percorsi chiaramente. Con la prima, con la seconda magari si inizia a migliorare, si inizia ad avere dei risultati, però ci sono cose che in una sessione si risolvono, altre dove c'è bisogno di lavorare, lavorare lavorare sono comunque percorsi brevi perché da un percorso che parla con la mente razionale e quindi impiega anni per andare in profondità e uno che lavora direttamente con la mente inconscia sicuramente è il secondo ha più vantaggi e l'ipnosi fa questo, va a lavorare, a comunicare direttamente in profondità però chiaramente non è detto che in un evento, in una sessione si possa già risolvere tutto la cosa fondamentale, io dico sempre, addirittura ho fatto un questionario allo studio dell'intensità dei sintomi cioè se io oggi provo una sensazione e il livello di quella sensazione è pari a 10 domani, primo giorno dopo l'ipnosi, da 1 a 10 quant'è quella sensazione? 5 non è vero che non ho risolto ho risolto, cioè nella prima sessione ho abbassato l'intensità vuol dire che ho iniziato a lavorare su quel evento, su quell'emozione con un risultato oggettivo e mano a mano andiamo a scioglierli sempre di più quindi diciamo che bene o male la strada la conosciamo. Bene, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui stasera, divulgate eh, l'informazione ai vostri amici e un po' alla volta cerchiamo di portare alle persone un po' di consapevolezza in più, fare in modo che le persone aprano gli occhi, che inizino a guardarsi dentro e non a cercare fuori le soluzioni. Le soluzioni ce le abbiamo, sono dentro di noi, le possiamo trovare, se usiamo i giusti mezzi per cui insieme sicuramente possiamo arrivare a quello che è il risveglio delle coscienze umane e al miglioramento di noi stessi vi ringrazio se ci fosse, ripeto, interesse ai corsi di formazione tra di voi, tra i nostri amici tra i vostri amici chi segue questi canali chi ha dato fiducia negli anni è arrivato il momento che abbia dei vantaggi e questo lo faccio con un codice sconto sul master, il numero lo vedete in sua impressione, teniamoci in contatto sono a disposizione. Buonanotte a tutti.